Sono a Gennaro, posso? Eh, entra, entra. Ciao, Bozzo. Eh, ciao, questo Tutto bene, che stai a fare? Eh, stavo cercando di provare la canzone, voglio registrare un video. Perché non andiamo da Michelangelo? A fare un video? Eh, vai, eh. L'hai chiamato, ci sta? Sì, sì, andiamo? Andiamo. Senti, Bozzo, ma quella che stavi suonando prima era la, era la canzone di lavandonia Sì, perché? La senti una volta, mi, mi impressiona abbastanza. <ride> Minchia come se facci in seguito impressionare. <ride> Dici? Eh sì. Perché? Vabbè, almeno non sei il peggiore che ho conosciuto. Hai invece Lorenzo? Sì. Gli ho fatto leggere proprio la grip di di la Madonna. Poi gli ho fatto sentire la canzone. <ride> sei cagato sotto. Non ci ha dormito per una notte. <ride> <ride> Avevi parlato di un video poco fa. Sì, eh, avevo intenzione in realtà di aprire un canale, sai, gameplay, roba questa. Roba un po' troppo comune. No, io la faccio per divertirmi, sai, è la mia passione. Semplicemente faccio vedere ciò che mi piace alla gente. Non sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Michelangelo <ride> sarà d'accordo col fare il video? Penso proprio di sì, cazzo, è la nostra passione, anche la sua, no? Beh sì, però sai com'è? preferisci lavorare da solo. Eh vabbè, Ma dai. L'unione fa la forza. Siamo arrivati da Michelangelo. Perfetto, guarda qua, ha lasciato la porta aperta. <ride> Chissà <ride> che cazzo starà facendo. Secondo me sta giocando nei coblet. <ride> oh a diablo. Ciao Vicky. Ciao. Ciao. <ride> Quindi Michelà, stavo pensando di fare un canale YouTube, sai, di videogiochi. Sai anche tu da una stanza? È quello che gli ho detto io. Perché? Provate a convincermi, forse voglio cambiare idea. Quindi Michelà... Questo canale parlerà di tutto, praticamente dal soft air a cortometraggi. No, se non mi avete capito, non mi interessano le cose che volete fare, ma il modo in cui io le volete fare. Io sono convinto. Tu, Bozzo? Sì, lo sono anch'io. Io non mi avvicino molto di voi tu. Perché? Conosco i miei voi. Dove incominciamo? Non lo so, chi è Michelangelo? Beh, direi che un programma per registrare sia la prima cosa da fare Visto di fa a casa nostra mm -hmm. Poi che dovremmo fare, secondo te? Non so, magari la grafica del canale mm -hmm. A quello ci posso pensare io E magari scegliere la prima serie mm. Sì Sei d'accordo, bozzo? Vabbè, ci manca solo il gioco poliziale Dai, io ho un'idea è piuttosto vecchio ma volevo anche uscire dark cellars che ne bello che dici in bozzo va bene sì ah. Ah, bella, non mm -hmm. allora miggie ah. hai montato il tutto si sì, sto finendo di installare il eh, photoshop e, e tutto il gameplay però è quasi ragazzi ma adesso che abbiamo montato tutto ma il nome del canale è vero e eh, vabbè se per questo il nome è, ce l'ho io il nome è di una gilla di una contraverbita no no che tipo di, di una taverna, taverna. Oh, di <ride> una taverna sì una taverna con come di un animale all'inizio sì, No, magari ci sai tipo no, noi siamo del sud la porta di una taverna che si spalanga per un vento Sì, la porta di un vento che buon piacere siamo il di più quindi vento, tipo, i venti no. i venti del sud perché siamo del sud quindi sì, i venti sud non del sud manco a me i venti scusi il fondo come lo chiamo del sud in Italia il il mezzogiorno, mezzogiorno. I venti del, del, del mezzogiorno. Grande ragazzi. Bella. Oh, meglio questo che la terra dei fuochi. Ok, allora abbiamo deciso. A posto. Venti del mezzogiorno. Grande. Alla prossima allora, amici. Va bene. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. Senti Bozzo ma quella di prima era la canzoncina di Lavandonia? Sì. Eh hai visto, pezzo di merda! Sì. Senti Bozzo ma quella di prima era la canzoncina di Lavandonia? No. Senti Bozzo ma quella di prima era la canzoncina di Lavandonia? No perché... Lo sai? non si può davanti avanti così stronzo bene! senti bozzo ma quella di prima ah, era la canto di pandoia per caso si sì, perché? Perché? perché? perché? riso questo di merda <ride> perché? perché ti alzi? no no sp sp spiegamelo perché ti alzi? perché ti sono alzato la scena non è vero ah, perché... non devi parlare di più sì, infatti. <ride> Michela, la senti? guarda questa laccia, che bellissima laccia. Eh, cioè, non facciamo così, perché non ti Da dove cosa. Da dove incominciamo? Da dove vuoi morire, stronzo? Da dove vuoi morire? <ride> <ride>